Gabriele, la mia prima domanda è: che cos'è Sport Square Games e com'è nata l'idea? Allora, Sport Square Games è una, una startup, un'azienda che ha base a Torino e realizza dei, dei social game, dei giochi per Facebook, um, internet in generale, quindi browser game e, e anche mobile. Um, l'idea è nata esattamente a marzo 2011 circa. Quando abbiamo presentato lo startup weekend, ehm, eravamo io e Alex Carpentieri, ehm, avevamo appena finito di dare un esame all'Università degli di Torino, che era un progetto sull'intelligenza artificiale che si chiamava Lunar, in cui c'era un robottino, eh, una simulazione di un robottino che doveva andare a raccogliere delle pietre, diciamo lunari, delle pietre aliene, analizzarle e portarle, creare un percorso quindi con l'intelligenza artificiale e poi riportarle all'interno della sua casetta sulla luna, mettiamola così. E, quindi diciamo abbiamo acquisito questa, questo know-how su, su questa parte dell'intelligenza artificiale e abbiamo deciso di, ehm, di sviluppare un algoritmo che permetteva di eh, simulare delle partite, partite sportive. Um, abbiamo provato questa idea. Diciamo, l'idea allo Startup Weekend abbiamo provato l'idea che era quella di realizzare dei manageriali sportivi che si basavano su, su questo algoritmo per, eh, per far giocare i giocatori. Eh, L'abbiamo presentata, siamo arrivati al terzo posto. E da lì è iniziata l'esperienza con Soccer Square. Che è stato il nostro certo. primo gioco eh, che è un manageriale. In cui l'utente deve gestire, diciamo, cittadella, economia, calcio a mercato, eh, allenamenti dei giocatori, e poi c'è questo, questo punto, questo algoritmo che permette la simulazione delle partite e il, il confronto con altri utenti in tutto il mondo, eh, amici, eccetera. Mi potresti dire un po di numeri eh, che avete raggiunto in questi quasi due anni? Sì, beh in realtà ehm, l'idea ovviamente è nata, è nata a marzo ma poi ci abbiamo messo un pochettino prima di ingranare, di iniziare a sviluppare eccetera eccetera, quindi abbiamo iniziato lo sviluppo ufficiale iniziato a ottobre 2011 eh, con la prima, la prima versione che è stata lanciata poi a dicembre in beta eh, da lì abbiamo iniziato eh, appunto abbiamo messo sul, sul mercato, abbiamo messo sul mercato questa beta c'è stata una fase di, di fundraising di analisi di quello che avevamo e in questo, in questo anno e mezzo abbiamo raggiunto circa 50.000 utenti attualmente su Socrates, quindi prima versione più seconda versione hanno registrato questi 50.000 utenti e abbiamo, mh, guardavo le statistiche prima, ce ne sono 12.736 attivi per la precisione, <ride> quindi con, eh, che giocano, che hanno una squadra che entrò nel del gioco, eh, quindi diciamo risultato. Discreto, su questo punto di vista, considerando che eh, è stato un anno principalmente di sviluppo, quello del 2012, di sviluppo della piattaforma e di sviluppo del prodotto, eh, non abbiamo fatto praticamente marketing, quindi quello che eh, è uscito fuori da, da Soccer Square è stato principalmente con il passaparola e quindi con, il, eh, con le condivisioni su Facebook, eh, avendo implementato il primo Soccer Square su Facebook ci sono queste meccaniche virali richiesta amicizia, eh, condivisione di storie, eccetera eccetera che ci hanno permesso di, di raggiungere questa, questa buona base utenza ecco, così. Ehm, ok, questo è panico. Mi racconti un po' qual è l'esperienza utente, quindi che cosa consiste il gioco e quanti ce ne saranno? Perché mi hai anticipato che Soccer Square era soltanto il primo, giusto? Sì, sì, è stato soltanto il primo. L'esperienza che, che abbiamo intenzione di, di regalare agli utenti è quella appunto di... Um... A differenza dei manageriali che ci sono in, in giro, in commercio, eh, anche quelli per PC ad esempio, sono tutti molto molto testuali, quindi si ha un'esperienza di gioco che diciamo, ehm, è legata molto, molto al testo. Quello che, di fare, che abbiamo intenzione di fare noi con i nostri giochi è quello di eh, immergere l'utente in un ambiente molto più... Ehm, colorato, molto più disegnato, mettiamolo così, eh, quindi l'esperienza è quella in cui l'utente entra e si ritrova con una cittadella ehm, da, da, da poter costruire con eh, stadi, negozi, ehm, campi di allenamento, ospedale, eccetera, eccetera, e ogni edificio ha una particolare eh, funzionalità all'interno del gioco, quindi nel caso di Soccer square c'è l'ospedale, io clicco sull'ospedale, mi si apre il lettino, eh, i vari lettini per curare i miei giocatori, Vado sul campo dell'almento, mi si apre il campo dell'almento e posso allenare i miei giocatori Vado sullo stadio e posso vedere le partite, eccetera, eccetera Vado ehm, nell'ufficio dei procuratori calcistici e posso andare sul calcio mercato per farle offerte dei giocatori Quindi si crea di creare questo ambiente che eh, è real style, mettiamolo così Quindi, che, che cerca di, ehm, ehm, come dire, eh, imitare la realtà appunto e quindi appunto ci sono diverse personalità all'interno del gioco, queste qua sono quelle più, più utilizzate E poi ci sono i campionati, le coppe e le Champions League, mettiamola così In cui gli utenti vanno a competere contro amici e contro, contro stranieri Un'altra domanda che ti volevo chiedere Quali sono i vostri competitor e in cosa si differenzia diciamo, la vostra tecnologia E quali sono le differenze più sostanziali diciamo, rispetto a quello che già c'è sul mercato? Certo, sulla parte competitor abbiamo un, innanzitutto tutto ciò che eh, appartiene partire dal mercato dei social game quindi partendo da Zinga, Uga a eh, Pet, eh, Pet Society eccetera eccetera sono competitors quindi possono considerarsi competitor perché comunque vanno a prendere una fetta di utenti che, eh, che anche Sportswear vorrebbe avere sulla parte sportiva quindi sulla parte dei videogiochi manageriali eh, il più importante è quello che eh, è arrivato probabilmente primo sul mercato è Nordeus, che ha realizzato Top Eleven Football Manager, che è un manageriale di calcio che è molto, molto, molto più eh, improntato ad un'esperienza un desktop, quindi non è, non è sociale, l'amicizia, diciamo, le, eh, la richiesta di amicizia, eccetera, eccetera, all'interno del gioco non vengono così, ehm, eh, non sono così importanti e soprattutto noi all'interno di Soccer Square, attraverso il nostro algoritmo abbiamo inserito eh, una componente che... Eh, reputiamo fondamentale che è la visione delle partite in 2D quindi l'utente può vedersi le partite può vedersi le saliente all'interno del, all del nostro gioco cosa che eh, ad esempio Top Eleven non ha ancora poi non so se, se lo farò o meno, però in questo momento non ha la eh, fondamentale del, della Sportsquare è appunto questo algoritmo su cui ci basiamo che ci permette di scalare i vari giochi e quindi nel momento in cui abbiamo realizzato Soccer Square usciremo adesso con volley square che è il nostro secondo gioco e quindi l'algoritmo permetterà di, di simulare delle partite di, di pallavolo allo stesso modo faremo con basket square quindi potremo simulare le partite di calcio cricket square baseball square hockey square eccetera football americano square che non si chiamerà football americano però l'idea è quella appunto di utilizzare l'algoritmo che può ehm, appunto simulare la partita di carattere sportivo di squadra e ovviamente su, su, ogni, eh, su ogni gioco faremo la nostra, il nostro player che permetterà di, di vedere le partite ecco. quindi qual è il vostro modello di business? Eh, il modello di business è ovviamente come tutti, tutte le aziende di social gaming è quella legata al micropayment quindi account eh, premium e, e micropayment gioco gratuito poi all'interno del gioco ci sono delle parti che sono sbloccabili in cui l'utente deve pagare partendo da cifre minime quindi 77 centesimi 99 centesimi per sbloccare qualche allenamento oppure eh, cifre un po' più massicce tra virgolette quindi 10 11 12 euro per comprare ad esempio soldi all'interno del gioco account premium che ti permette di vedere ad esempio le partite del due di 2D, ti permette di fare ehm, di migliorare l'esperienza dell'utente dell all'interno del gioco Un altro quello su cui ci stiamo proprio in questi giorni stiamo parlando perché eh, ci stiamo spostando verso questo nuovo modello che è quello dellin advertising eh, durante quest'anno di sviluppo abbiamo parlato oltre a sviluppare abbiamo parlato anche con diverse eh, aziende che possono eh, interessate a questo nuovo, nuovo, nuovo metodo di comunicazione e soprattutto anche squadre di calcio ad esempio e, e quindi quello che stiamo cercando di fare è di realizzare eh, una versione di Soccer Square in grado di essere brandizzata per qualsiasi genere di, eh, di prodotto, dalla squadra di calcio che potrà mettere il Soccer Square all'interno del proprio sito coinvolgendo maggiormente gli utenti e quindi integrando anche la parte degli sponsor eh, della squadra di calcio stessa e, non so adesso non mi viene in mente nessun nome in particolare, anzi forse non posso farli in realtà <ride> eh, che eh, dalla pagina Facebook, fan possono far giocare i propri, i propri fan, eh, che a volte arrivano anche milioni eh, all'interno del gioco. E ovviamente eh, abbiamo sviluppato una parte che sta in back-end, che è un pannello di amministrazione, che permette di vedere eh, i risultati della varia campagna, quindi visualizzazioni, click fatti, eccetera, eccetera, divisa per sponsor e per squadre di calcio. Quali sono dunque le prospettive per i prossimi 6-12 mesi? 6-12 mesi. La prospettiva è realizzare quello che ti ho appena detto, quindi eh, quello che vogliamo fare è migliorare su questo punto di vista, quindi ehm, creare una, una versione, diciamo così, chiamiamola Y-Label di Soccer Square in grado di, di soddisfare questo, questo bisogno che abbiamo visto esistere ehm, uscire con eh, un nuovo gioco che è Volley Square che uscirà il 28 febbraio con eh, la versione di Soccer Square prima e vedremo se Square andrà anche su mobile o meno. Um, obiettivo in termini di utenza uh, è di arrivare a 300.000 utenti su Soccer Square, quindi utilizzando il budget che abbiamo adesso, e a circa 100-150.000 su Square entro la fine dell'anno. Va benissimo Gabriele, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tempo e la disponibilità. Grazie a te, è stato un piacere.